cominciamo questo santo rosario sempre ringraziando Dio la Vergine Maria perché, perché nonostante un momento un po' particolare, difficile ma sentiamo sempre di più che l'abbraccio della Vergine Maria l'abbraccio di Dio si fanno sentire, il calore di Dio si fa sentire, nella tempesta Dio si fa sentire sembra che dorma, come ha detto il Papa, ma poi fa sentire tutto il suo aiuto, il suo abbraccio, il suo calore, la sua fortezza. E allora facciamo questo santo rosario, mettiamo di nuovo tutta l'umanità intera nelle mani di Dio, nelle mani della vergine, solo loro possono fare più di tutti, più di tutto, dando intelligenza, dando capacità di trovare cure, come già ringraziando Dio sembra che qualcosa si sia trovato, e facendo trovare vaccini a breve termine e proteggendo tutti, specialmente in questo caso noi parliamo di Casandri, da Casandrino ecco, nel nostro paese ma in tutto il mondo. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Oh Dio, vieni a salvarmi, Signore, vieni presto il mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era il principio e ora è sempre. Nei secoli dei secoli, amen, alleluia. Scusate, esatto. il desiderio della Pasqua mi viene da recitare l'alleluia, eh, ma tra poco. Nel primo mistero del dolore si contempla l'agonia di Gesù nell'orto del Gazzemiro. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome.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 O oh Gesù mio, perdona, perdona le nostre ricordo, colpe, per sepaci dal fuoco, del fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le armi, specialmente le più Bibbis, della tua divina misericordia. E donaci Santi Sacerdoti, Sante Religiose e, santi, santi, e santi, santi, santi laici. Maria Mamma di Casandrina, prega per noi. San Giuseppe Moscani, prega per noi. San Pio da Pietrocino. Prega. San Luigi Gonzaga. Prega per noi. San Gerardo Maiello. prega. San Camillo dell'Endis San Michele Arcangelo, Santa Rita da casa Prego. Nel secondo mistero del dolore si contempla Gesù che viene flagellato alla colonna Padre nostro che <coughs> se sei in scelta sei santificato il tuo nome venga il tuo regno sia fatta la tua volontà come in cielo così in intende facci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori e non ci indurre in tentazione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 Donaci Santi Sacerdoti, Santi da, Religiosi, e Santi Santi. O Maria, Prego. Madre della Misericordia. Prego. San Giuseppe mosca Prego. San Pio da Pietro al Cielo. Prega. San Camillo Delvi. Prego. Nel terzo mistero del dolore si contempla Gesù che viene incoronato di spine. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.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 e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria, Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli, amico. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco inferno, porta in cielo tutte le anni Specialmente le, le più bisognose, bisognose della, della tua divina misericordia. Donaci santi sacerdoti, santi religiosi e santi laici. O Maria, madre della speranza, prega. San Giuseppe Moscano. San Pio da Pietralcina, prega. San Camillo dell'Ellis, prega. Santa Rita da Cascia, prega. Nel quarto mistero del dolore si contempla Gesù che viene caricato della croce. Padre nostro, sei in cielo.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 O secoli, oh Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta, porta in cielo tutte le anime, de specialmente le sicuramente, della, della tua vita, e donaci, santi sacerdoti, Santo Cristo, santi. santi O santi Madre della Cristo, Prega. San Giuseppe Pre. Cristo, San San da Cristo, San Camillo santi Cristo, santi Prego.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 Nei secoli dei secoli. Amen. Gesù mio, perdona le nostre culpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. E donaci Santi sacerdoti, Santa Santi religiosi e santi nasci. Maria madre di Casandrino prega per San noi San Giuseppe Moscati prega per noi San Pio da Pietralcina prega per noi San Luigi Gonzaga prega per noi San Gerardo Maiella prega per noi Santa Rita da Cascia prega San per Michele noi San Michele Arcangelo prega per noi Monsignore Antonio Scarano e anche altri se otto e il Papa per le sue intenzioni per la Buon sua salute staranno. la pace nel mondo per questo momento difficile che sta attraversando l'umanità Che il Signore veramente possa e quanto prima e immediatamente il Signore nulla è di impossibile a Lui Padre nostro che sei nei cieli sia santificato il tuo nome venga il tuo regno sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra dacci oggi il nostro pane e il e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori e non ci induri in tentazione ma liberaci lei. Ave Maria piena di grazia il Signore è con te sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria Madre prega per noi tutti. adesso è l'ora della nostra morte gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo come in principio e sempre nei secoli dei secoli Angelo di Dio che sei, Se sei il mio custode, custode illumina, il illumina custodisci, reggi il e governa me, e che ti fui affidato dalla pietà, pietà celeste. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore. Splendides la, la luce perpetua, riposo in pace. Amen. L'eterno riposo, dona loro, Signore. Splendidissi la luce perpetua, riposo in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore. Splendidis, la luce. Riposa in pace. Sotto la tua protezione cerchiamo, cerchiamo il fuso Santa, Santa Madre, Madre di Dio, non, non disprezzare le suppliche di noi che, di noi che siamo, siamo nella prova, ma liberaci, liberaci da ogni pericolo, Vergine, Gloriosa e Benedetta. benedetta. Cuore immacolato di Maria, pregati. Figlio dello Spirito Santo, ci prendiamo giusto giusto tre o quattro minuti, il tempo che il sacerdote si mette i paramenti santi, e incominciamo la Santa Messa. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con voi e con il tuo Spirito. Fratelli e sorelle, umili e pentiti come il pubblicano al Tempio, accostiamoci al Dio giusto e santo, perché abbia pietà anche di noi peccatori. Chiniamo il capo e chiediamo perdono. Pietà di noi, Signore, contro di Te abbiamo peccato. Mostraci, Signore, la Tua misericordia e donaci la Tua salvezza. Dio Onipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Irie eleiso, Irie eleiso. Lei so. Triste eleison. Kiria. Lei so. Kiria. Lei so. Preghiamo. Il Tuo aiuto, Dio onnipotente ci renda perseveranti nel Tuo servizio, perché anche nel nostro tempo la Tua Chiesa si accresca di nuovi membri e si rinnovi sempre nello Spirito. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli, amen Ci sediamo e ascoltiamo la parola di Dio.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 Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Diciamo insieme, Signore, ascolta la mia preghiera. Signore, ascolta la mia preghiera. Signore, ascolta la mia preghiera. A te giunga il mio grido di aiuto. Non nascondermi il tuo volto nel giorno in cui sono nell'angoscia. Tendi verso di me l'orecchio. Quando ti invoco presto rispondimi. Signore, ascolta la mia preghiera. Le genti temeranno il nome del Signore, e tutti i re della terra la tua gloria. Quando il Signore avrà ricostruito Sion e sarà apparso in tutto il suo splendore, Egli si volge alla preghiera dei delitti, non disprezza la loro preghiera. Signore, ascolta la mia preghiera. Questo si scriva per la generazione futura e un popolo da lui creato darà lode al Signore. Il Signore si è affacciato dall'alto del suo santuario, dal cielo ha guardato la terra per ascoltare il sospiro del prigioniero per liberare i condannati a morte. Signore, ascolta la mia preghiera. Ci mettiamo in piedi. Lode a te, oh Cristo Redi eterna gloria, lode a te, oh Cristo, re di eterna gloria. Il seme è la parola di Dio, il seminatore è Cristo. Chiunque trova Lui ha la vita eterna. Lode a te, oh Cristo, re di eterna gloria.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 «Morirete nei vostri peccati». Gli dissero allora, «Tu chi sei?». Gesù disse loro, «Proprio ciò che io vi dico. Molte cose ho da dire di voi e da giudicare. A colui che mi ha mandato il veritiero e le cose che ho udito da lui le dico al mondo». Non capirono che egli parlava loro del Padre. Disse allora Gesù,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 sia lodato Gesù Cristo sempre sia lodato fratelli e sorelle nella prima lettura nella prima lettura si parla di questo popolo che viene liberato dall'Egitto, dal faraone il faraone che non era più amico degli ebrei come l'era il faraone con Giuseppe, vi ricordate Giuseppe venduto dai fratelli, poi Giuseppe morì il popolo degli israeliti si stabilì in Egitto grazie a Giuseppe e poi morì anche il faraone che voleva bene a Giuseppe il popolo crebbe, c'era un altro faraone che eh, rese in schiavitù il popolo degli ebrei eh, nacque Mosè e sappiamo Mosè liberò, liberò il popolo, il popolo dei bei, degli ebrei dall'Egitto, con mano potente, il Signore fece vedere la sua forza, fece vedere il suo, il suo amare il suo popolo. 400 anni di schiavitù, non erano pochi Bene, il popolo è stato liberato, il popolo sta andando verso la terra promessa, verso la libertà e vediamo e ci accorgiamo da questo scritto ma anche da altri scritti che il popolo si lamentava infatti c'è anche il libro delle lamentazioni del popolo di Israele si lamentava è stato liberato, è passato in Mar Rosso adesso deve attraversare il deserto e, e aveva fame e aveva sete e, giustamente, giustamente e allora Mosè invocò Dio e il Signore, Signore, il popolo ha fame. E Dio fece scendere la manna, vi ricordate? La manna, manhu, che cos'è questo? E la manna, possiamo dire, era il pane di Dio. Il pane che Dio dava al suo popolo, perché il suo popolo aveva fame. E la provvidenza di Dio non lascia mai da solo, mai. E allora il popolo uh, mangiava la manna, Mangiava le quaglie, ci dice, ci dicono gli scritti dell'Antico Testamento, l'Esodo, i numeri. Mangiava le quaglie, la carne. E bene, comunque si lamentava. Si lamentava sempre. Si lamentava con Dio e si lamentava con Mosè. E che cosa dicevano? Dicevano, ma come? Ma noi stavamo in schiavitù in Egitto, 400 anni. E... Adesso siamo stati liberati per morire nel deserto. Siamo stanchi anche di mangiare sempre la stessa cosa, sempre la stessa cosa. E si lamentavano verso Mosè e verso Dio. Allora, la, la prima cosa, la mia prima riflessione è questo. Fratelli e sorelle, non tutti vogliono essere liberati dal faraone, ma noi il faraone inteso come essere umano, e non da un altro popolo, ma il faraone che è dentro di noi. L'io, così prepotentemente dentro di noi, il nostro io, che diventa il nostro faraone, con l'egoismo, con la superbia e con tante cose che... che Uh, si è attorniato, si è impregnato questo nostro io, è diventato il nostro faraone, è diventato il faraone, noi siamo schiavi del nostro io e vogliamo essere liberati perché noi ci accorgiamo a volte quando dentro, parlo di me, non parlo di voi c'è qualcosa che non va c'è del marcio dentro di noi, c'è l'egoismo dentro di noi, c'è una cattiveria dentro di noi e vediamo che noi siamo succubi o succube di questo che è diventato il faraone dentro di noi allora vogliamo essere liberati e ci serve un liberatore e che dio e che manda mosè come ha mandato a noi manda cristo il nuovo mosè però sapete essere liberati costa fatica ecco il deserto ecco l'attraversamento del mar rosso ecco l'attraversamento del deserto guardate il popolo degli ebrei, per andare verso la terra santa, ci ha messo 40 anni. Possibile mai, possibile mai per attraversare un, un deserto ci vogliono 40 anni. Penso che l'autore sacro abbia voluto dire un qualcosa di importante. Dio ha voluto dire qualcosa di importante. Perché non c'è una liberazione soltanto da un dittatore, perché noi potremmo essere anche liberati da un'ideologia, da un totalitarismo, e ci soffoca ci, ci, ci annichilisce ci annienta ma facciamo difficoltà facciamo fatica ad essere liberati dal nostro faraone e allora questi 40 anni nel deserto del popolo 40 anni, quaresima 40 giorni di Gesù ritorna il numero 40 bene Dio Stava aiutando il popolo a essere liberato, liberato da se stesso. Perché quella è la più grande, da se stesso negativo, da se stesso egoistico. Quella è la fatica più grande che noi facciamo. Perché non ci conviene. Perché c'è fatica, c'è sacrificio, c'è sofferenza. Perché siamo abituati a certe cose. E quando c'è... Un esempio banale, eh? banale, banale, banale, banale. Ma per farvi rendere conto. Voglio essere liberato dalla schiavitù del fumo, dell'alcol, della droga, del gioco. Del gioco. Voglio essere liberato. Non c'è magia. Non c'è... Dio non fa... Ci deve essere la mia fatica per essere liberato da queste schiavitù. Da questo faraone che mi tiene schiavo. E molte volte non voglio. Perché costa essere liberati? Costa tantissimo! E allora, ecco che costa, poi che cosa succede? Si rimugina come si era prima. Un certo passo dell'Antico Testamento ci dice proprio questo, che il popolo, talmente che si lamentava con Dio e con, e con Mosè, che che addirittura diceva com'era bello quando mangiavamo le cipolle d'Egitto. Cioè si rimpiangeva l'essere schiavi. Fratelli e sorelle, si parla tanto di libertà, ma la libertà quella vera deve essere una conquista. E una conquista deve essere perché? Perché c'è fatica e liberarmi da tutto quello che mi tiene schiavo. Pensate a una persona che è schiava della paura, pensate a una persona che è schiava delle fobie, pensate a una persona che è schiava dai propri sentimenti che sono lunatici, pensate a quelle persone che provano del rancore e sono schiavi del rancore provano odio e sono schiavi dell'odio e non riescono ad aiutare, non riescono a vedere il bene o non lo so, partecipare a un qualcosa per aiutare. Perché? Perché questa schiavitù li imprigiona. Signore liberaci, liberaci. E il popolo ci ha messo 40 anni. Liberaci in questa Quaresima. Liberaci in questa Quaresima che oggi stiamo facendo. E che a un certo punto stiamo fermi nel deserto per valutare e vedere quali sono domanda, compito che ci dobbiamo portare a casa. Quali sono le mie schiavitù, i miei idoli, si dice nella, nella sacra scrittura. Quali sono, Signore? Liberami, mi siedo, prendo la tua parola adesso questa parola. Quali sono? E poi la lamentazione ci si lamenta sempre. Il popolo, a giusta ragione, si lamentava perché non mangiava, si lamentava perché non c'era niente. Dio ha provveduto, Dio è provvidenza, Dio vede e provvede, fratelli e sorelle, Dio provvede sempre, sempre. E l'uomo che ferma verso il suo fratello può fermare la provvidenza di Dio. Io posso fermare la provvidenza di Dio, tu puoi fermare la provvidenza di Dio, ma Dio è provvido, Dio è provvidenza, non ci piove non ci piove allora ecco che ci si lamenta perché? perché Dio ha dato Dio ha dato la manna Dio ha dato le quaglie, si mangia sempre la stessa roba si sta sempre a casa si fa sempre le stesse cose e talmente che, che loro mangiavano sempre la stessa cosa si sono abituati e non hanno saputo ringraziare ringraziare fratelli e sorelle quando uno si abitua ha un qualcosa, non sa più ringraziare Dio e la provvidenza di Dio che ci viene incontro in tutta anche un po' di pane con un po' di olio non sappiamo più ringraziare abbiamo bisogno sempre della novità e ci lamentiamo sempre posso dirvi un, un fatterello, una storiella piccola che mi ha insegnato mia mamma che ha studiato a Oxford mia mamma diceva non dalla mandato, Cada mangi e lupina perché sta chiare da te si mangi e scorza. Traduco in italiano per chi, sta, chi abita eh, a nord Italia che sta soffrendo così tanto: c'era un uomo che eh, si lamentava perché, perché mangiava i lupini, quei cosini gialli, non so come si chiamano in italiano, qui li chiamiamo i lupini, ma non so come si chiamano, così, e piangeva per la sua povertà. Piangeva, però mangiava i lupini. Aveva il famoso cuptiello, cup mangiava i lupini e gettava le scorze dietro. E piangeva. Mamma mia, come sono sfortunato. E perché? Mi mangio sempre le stesse cose. E così, lì. A un certo punto fece un attimo di silenzio perché mormorava sempre, aveva sempre da lamentarsi. Per un attimo fece silenzio e sentiva dietro di lui un rumore, un masticare. Si andò a girare e vide un altro uomo che mentre lui mangiava i lupini e gettava le scorze, la buccia, dietro c'era chi mangiava la sua buccia. Allora lui capì e disse, io mi mangio i lupini e mi lamento, ma c'è sta chi si mangia, lasciatemelo dire in oxfordiano, chi si mangia i scorze. Chi si mangia la buccia dei lupini e non si lamenta, perché è sempre provvidenza di Dio. Il popolo degli ebrei si lamenta sempre. E non sa più ringraziare, non sa più alzare gli occhi al cielo, non sa più ringraziare marito, moglie, papà, mamma, figlio, genitori. Non lamentiamoci sempre, ma ringraziamo di chi abbiamo di fronte e di chi di chi si occupa di noi. Anche se oggi dobbiamo mangiare la stessa cosa di ieri e probabilmente domani dobbiamo mangiare la stessa cosa di oggi, ringraziamo Dio con la faccia e con la lingua per terra. Per terra, perché c'è chi, chi non può mettere un piatto a patata. Allora ecco che Gesù si, Dio si rammarica, Mosè si rammarica. Perché poi nella mormorazione c'è il eh, degradare, il denigrare Mosè, Dio, nel giudicare, nel mormorare, nell'essere mai contenti, di dire sempre che le cose non vanno bene e così. là a un certo punto. Vedete che il passaggio che fa ancora il Libro dei Numeri dice che Dio mandò dei serpenti brucianti che morsero gli ebrei, gli israeliti, e morivano. Traduciamola. Il peccato della mormolazione, della calunnia, del disfattismo, così, ci ammazza. Il pregiudizio ci ammazza. L'abitudine senza vedere il bene ci ammazza. Non ci sa far vedere più, non ci sa niente, ci ammazza, è così, è così. Allora ecco, questo significa, significa che a un certo punto, bene, non siete contenti, bene, la vostra parola è diventata veleno per un'altra persona, per un altro uomo. Le nostre parole a volte diventano veramente veleno che può infettare un altro. Allora il popolo capì, capì perché stava morendo, capì, capì che aveva iniettato veleno contro Dio, contro Mosè, e poi si iniettava veleno contro le persone perché non si riusciva più a vedere invece la bellezza di quello che si ha. Quando uno si lamenta perché il giardino dell'altro è sempre più verde, non si accorge della bellezza del suo giardino e la bellezza della sua famiglia, della dignità che ha, dei diritti che si hanno in altri paesi non ci sono. La Santa Messa adesso parla a noi cristiani. Che purtroppo tanti cristiani non vanno e abbiamo dato per scontato non andare. Oggi ci rendiamo conto che importanza ha. Anche prima ci potevamo rendere conto perché in altri paesi... Non sempre possiamo dire la messa come Dio comanda. Chi ha orecchie intende, perché è pericoloso dire la messa. E noi non ci facciamo più caso, anzi abbiamo anche da lamentarci. Signore, no. Allora ecco che Mosè, mediatore, intercessore, Mosè, l'uomo santo, santo di Dio, media. Signore aiutaci. Signore siamo povere creature, siamo niente. Il più grande si rende conto che non è nessuno, non è nessuno. Aiutaci. Ecco Dio dice, bene, questi serpenti, questi serpenti che vi stanno uccidendo, bene, Mosè, fai con i monili d'oro tutto così, fai un serpente, li ponono in alto. Che possono vedere... Che cosa fa il peccato? Perché chiunque poi guarda e si rende conto che quella è una cosa che è voluta da te Dio, cioè la salvezza, perché quando si guarda il serpente di rame, di rame, scusatemi, di rame, si guarda, si viene salvati, si renda conto che il proprio peccato uccideva. Quello che viene da Dio non uccide, si fa uccidere, non uccidere. Passiamo al Vangelo. Parentesi, perché molto bello, avrebbe bisogno di un approfondimento suo. Gesù ha preso i peccati su di sé ed è diventato carne simile al peccato. Gesù non ha peccato, simile al peccato, ha preso i peccati su di sé perché ama, perché l'uomo con i propri peccati ha voluto una linea di confine con Dio, ha messo Dio da parte col peccato originale e con i nostri peccati, ma l'amore di Dio si è fatto uomo, ha preso, si è caricato delle colpe di tutta l'umanità, anche del nostro e anche delle generazioni che verranno, per amore. Ci cioè, mi prenderò io il carico, ma io vi voglio salvi. Però rendetevi conto che cosa fa il peccato all'innocente al puro, alla bellezza, all'amore, all'amato allora ecco che il Nuovo Testamento dirà Gesù quando sarò innalzato da terra come il serpente di rame voluto da Dio e chi guarderà nell'Antico Testamento il serpente di rame sarà salvato così quando io sarò innalzato da terra il mio amore donato salverà il mondo chi crederà in me sarà salvato ma sarà salvato significa chi chiederà nell'amore, chi chiederà nella verità, chi crederà nella verità, sarà salvato. In Cristo noi siamo stati salvati tutta l'umanità, perché volete o non volete. Quando uno ama e si sacrifica e allontana il peccato mortale, allontana il male, sta guardando la croce che è l'amore assoluto. Chi odia, chi fa cose brutte, purtroppo. Morde e avvelena. Chi guarda Cristo non fa altro che donare amore e si sacrifica come Cristo. Salutato Gesù Cristo. Sempre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 all'ode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Accogli, Signore, questa vittima di riconciliazione, perdona le nostre colpe e guida i nostri cuori vacillanti sulla via del bene. Per Cristo, nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio, è cosa buona e giusta è veramente cosa buona e giusta nostro dovere e fonte di salvezza rendere grazie sempre in ogni luogo a te signore padre santo dio onipotente ed eterno nella passione redentrice del tuo figlio tu rinnovi l'universo e doni all'uomo il vero senso della tua gloria nella potenza misteriosa della croce tu giudichi il mondo e fai risplendere il potere regale di Cristo crocifisso per questo mistero di salvezza uniti agli angeli e ai santi eleviamo a te un inno di lode ed esultanti cantiamo Santo, Santo, Santo il Signore Dio dell'universo i cieli e la terra sono pieni della tua gloria osanna nell'alto dei cieli Benedetto colui che viene, nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Padre, veramente santo, fonte di ogni santità.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 offerto in sacrificio per voi.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 Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa, Francesco, il nostro Vescovo, Angelo, e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della resurrezione: Francesca, Giuseppe, Carmine, Maria, Pasqualina, e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ci prendiamo un secondo per ricordare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 Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, o gli Apostoli, San Giuseppe Moscati, San Pio da Pietralcina, San Camillo dell'Ellis, San Luigi Gonzaga, San Gerardo Maiella, Santa Rita da Cascia, San Michele Arcangelo, San Francesco d'Assisi, Santa Chiara d'Assisi,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 Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, dona a noi la pace. Beati gli invitati alla cena del Signore.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 Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di Gesù Cristo, il sconto dei miei peccati, un suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. preghiamo Dio grande e misericordioso l'assidua partecipazione ai tuoi misteri ci avvicini sempre più a te che sei l'unico e vero bene per Cristo nostro Signore Amen O oh Maria tu risplendi sempre nel nostro cammino come segno di salvezza e di speranza noi ci affidiamo a te Salute dei malati, che presso la croce sei stata associata al dolore di Gesù, mantenendo ferma la tua fede. Tu, salvezza del popolo. Romano, sai di che cosa abbiamo bisogno e siamo certi che provvederai perché come a Cana di Galilea possa tornare la gioia alla festa dopo questo momento di poi. Aiutaci, Madre del Divino Amore, a conformarci al volere del Padre e a fare ciò che ci dirà Gesù, che ha preso su di sé le nostre sofferenze e si è caricato dei nostri dolori, per condurci attraverso la croce alla gioia della resurrezione. Amen. Dopo la benedizione, ecco, vi devo dire qualcosa. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito. Ti benedica, Dio Onnipotente, Padre e Figlio, e Spirito Santo. Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Bene, fratelli e sorelle, abbiamo fatto a mezzogiorno, abbiamo detto a mezzogiorno, lo diciamo anche adesso, Mancano cinque minuti. Bene, sono momenti difficili. Momenti dove questa epidemia sta mettendo a dura prova tante famiglie, sia con la salute al nord, ringraziando Dio, nelle nostre parti molto di meno, ma c'è comunque lo stesso. le nostre parti campania sud, e questo addolora tantissimo, ma anche per quanto riguarda a livello economico, tante famiglie che eh, si lavorava per motivi di sicurezza, mh, siamo stati eh, sollecitati a stare a casa eh, per, per far sì che questa epidemia non si espandesse. E allora che cosa succede? Molti non stanno lavorando e allora ci sono state sempre le persone in difficoltà, probabilmente adesso ne saranno di più. Allora ognuno sta dando una mano. Io innanzitutto come eh, pastore, di questa parrocchia santuario di Maria Santissima Assunta in Cielo. innanzitutto io ringrazio tutte le persone che stanno dando una mano a livello di provvidenza, cioè stanno dando i propri fratelli e le proprie sorelle in difficoltà. Ho detto sempre, il poco di molti fa tanto e allora io voglio ringraziare tutti, in particolar modo il popolo di Casandrino che già stanno dando una mano, già stanno dando una mano, come lo stiamo facendo anche noi, con la Caritas, in maniera... Fino a, a qualche sette, otto giorni fa, in maniera molto, diciamo così, perché la priorità era stare a casa. Allora, quando ne avevo bisogno, io e Don Antonio, perché non c'era nessuno, non c'è nessuno per distribuire per la Caritas. Oggi si presenta questa difficoltà grande e allora dobbiamo fare qualcosa ancora di più di quello che abbiamo fatto sempre come parrocchia, come Caritas parrocchiale, tutto l'anno, per sei anni da quando sto qua. La nostra parrocchia si, si è occupata di tutte le persone in difficoltà di Casandrino, di Casandrino e oggi vuole fare di più come disponibilità. Però era mio dovere e gioia ringraziare coloro che in questo periodo, come hanno fatto sempre, hanno dato un loro contributo nell'aiutare l'altro. Casandrino veramente sulla devozione alla Madonna e sulla carità veramente è un cuore grande. Veramente una fede grande. E Non lo dico perché sono pastore qua, ma perché la realtà ha sempre detto, specialmente per quanto, riguarda, per quanto riguarda la carità. E allora io ringrazio tutti: l'associazione, eh, i privati, le persone singole, i negozi, i contronegozi, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti. E noi vogliamo fare la nostra parte. Allora anche noi vogliamo dare una mano. E abbiamo fatto questa locandina per dire come si sta muovendo la nostra parrocchia, Maria Santissima Assunta in Cielo con la Caritas nostra parrocchiale. Adesso, vi... adesso diremo l'Ave Maria insieme. Questa giornata, anche a mezzogiorno, non siamo riusciti a fare l'orario preciso, l'Ave Maria, ma questa era importantissima per tutti quanti noi. Dio vede, Dio provvede. attenzione però Attenzione però, se riceviamo quello che riceviamo, partendo da chi vi parla, non lamentiamoci mai. Ringraziamo sempre Dio. Ringraziamo sempre Dio. Perché significa che quello si poteva e quello si avrà. Domani sarà un giorno nuovo, possibile che si poteva di più e si dà di più. Dopo domani, è possibile che si avrà di meno di oggi. noi ringraziamo lo stesso. L'importante è che Dio non ci faccia mancare. È il necessario.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 Vergine, Vergine gloriosa e, e benedetta. benedetta. Maria, madre di Casandrina, prega per noi. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria, Maria ed ella concepita per opera, opera dello Spirito Santo. Santo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Eccomi sono la serva del Signore, si, si faccia di me secondo, secondo la tua parola. parola.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 Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Mere In principio era sempre nei secoli. Di Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Mere in principio e sempre nei secoli, secoli Angelo di Dio che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me che ti fui affidato dalla Pietà, dalla pietà Celeste. Amen. L'eterno riposo dona loro Signore splenda ad essi la luce am. perpetua. Riposso Riposino in pace. Amen. Am. Am. Oh, Santa Madre del Redentore, porta am. del cielo, stella am. del mare